2, 3. De cavalli okay. Ragazzi, sì, Le frecce stanno a destra Si uh, eh. uh. cabrio con 3 gradi Che bello Quindi non posso correre con sta macchina Va, Direi che non è proprio idonea eh. Eh. Ci sei appena andato a Nürburgring appena. Che è sto suono? Mi ha sfondato qualcosa Dov'è eh. che si è rotta? In Austria A Wils Che cos'è? È un paesino Subito dopo il confine Germania-Austria sì, Fermata sì. la primaria di sosta L'autovelox non non ci dovrebbero essere problemi Però è chill da utilizzare Vi rilassa poi questo tremolino del volante È chiamato a casa che oggi fai tardi Veramente siete entrati all'Urburgring Con questa macchina Perché? Perché? Perché avete comprato sta macchina qua? Ah, a me ne piace semplicemente okay. Una macchina fita Ok Che cos'è? Aspetta una macchina tutto sommato Non mi dispiace Proviamo i freni, proviamo? Sinistra, c'è un po' di rollio Viene Appena appena sembra due cavalli che sì, ci posso sorpassare, un... proviamo. Un farmacista, cioè. so, migra, no, no. supera un gol. GT Comunque oh! ah. <ride> va ha buttato via pure una marcia per fare il sorpasso. No, do una notizia: non ha le marce, no, no. Un cambio a variazione continua. Mi manca un po' a mettere la testa, eh. Lo so, lo so, lo so. Eh, un domani, domani che... quanto cazzo sono British? Mi sdegnerei così tanto. È figa. Eh. Ma no. ah, Ragazzi, bentornati sull'officina del pilota. Oggi vi porto in Inghilterra con una macchina particolare molto brutta. Perché abbiamo deciso insieme a questi due ragazzi, Francesco e Leonardo, che avete già visto con la Toyota Levin AE86 e una Mazda RX8 sul canale. Perché il progetto si chiamerà le peggiori migliori auto. O le migliori peggiori mai costruite al mondo. Tant'è vero che questa micra ne fa parte, anzi, potrebbe essere la regina perché è brutta eh, guida a destra il cambio automatico, cabrio, il colore fa cagare e va piano perché c'ha 60 cavalli sì. detto ciò ragazzi sono andati a Londra a comprare sto cesso e al ritorno hanno pensato bene o ben pensato di fermarsi nel circuito più pericoloso al mondo e invece di ammirarlo da fuori i matti hanno deciso di... Non, non puoi solo ammirarlo, lo devi vivere, quindi siamo entrati. Esatto, caprio. Di assurrare. Di assurrare. caprio. E in questo video vi racconteremo questa storia. Regà, tampone fatto, tutto a posto, tutti e due negativi, Leonardo ha pianto durante il tampone, siamo pronti a partire C'è più gente qua che dentro al Vogue, quando era ancora Vogue, il sabato sera. Ma tant'è che non prendi l'aereo, eh? Dal 2012 Ti senti tranquillo? No. Oggi abbiamo preso già il motorino, la macchina, <ride> l'aereo e il treno Treno, quindi sono qua, sì, in Italia, Italia Inghilterra, Inghilterra. In Francia e Belgio Stasera siamo in Belgio rotti oh, Va bene Oh, è odiosa sta fase volta fino al 20 a 20 è finita adesso siamo sì. atterrati i guys dov'è allora, Giorgio? eccolo! mamma mia che palla come state? Tutto bene, allora, abiti qua dietro tu Gay, gay no, stamattina alle 6 e mezza mi sono svegliato Per prendere sta cagata che cazzo? Guarda il sì. sì. cazzo di catorcio sì. che mi ha mandato in giro sì. per, per due anni perché poi? Spie adesso tu mi spieghi perché cazzo ti sei comprato questa macchina? Se sono io e quindi ti sei comprato un bunker per fare schifo. Ma Ma Ma qual è il problema? Ma torna indietro e che vuoi fare? Rimane a Londra? No, per eh? carità, non c'è il bidet. A me non ha io. <ride> ah no, ah, no. <ride> aspetta, c'è un'altra cosa che manca in questa macchina. La virilità? No, no, c'è qualcosa che non va qui sotto. Buh, buh, sono sti inglesi, guidano dalla parte sbagliata della strada. Però è British, Leonardo? Ma lo fanno pure da uomo sto giubotolo, eh? 3000 piedi e Guarda quanti. questo col motorino, pensa che sta a Roma si sta bene, no? Sì, sì, non sai come funziona qua, quale, ma no, è al contrario pure quella sì, questi Stiamo per entrare nel tunnel 100 pound costa <ride> Cioè tu sei Mr. T-rex e fendi 100 pound No con le macchine Guarda che ficata Vai. Tra un balzo e l'altro uno scalino ogni volta, però. La scena del treno, dentro al treno, non l'hai fatta. No. Tu non hai registrato la parte dal treno a. Eh? No, non l'ho registrata. O meno. Quindi, qui dove stavi? A Lovanio. Che cazzo è Lovanio? Sta vicino a Bruxelles, una cittadina. Era ah, quindi siete usciti dall'Inghilterra? Sì. Il treno arriva in Francia e poi dalla Francia siamo andati. Sì. in Belgio. Eh, ah, c'ha ragione. Partiamo, andiamo. Boh. In uno dei posti più belli del mondo. Non da vision. Bellissima. In cosa c'entra? è Adenau è praticamente la nostra seconda casa. È tutto a tema macchine Nissan. È qua che potevamo portare la nostra. Non è che oggi è sabato e non c'è nessuno. È proprio che non c'è nessuno. Ma c'è una Fiat Topolino. Targata Perugia. Bellissima. È un cazzo di eroi. Oh, Ricordate Michele Pizzeria. Questo qua è italiano. KT3 meritato riposo direi no le scottano Tu mi sono preso l'insalatone col tacchino esci dal ristorante e c'è un ombrello giallo che copre una macchina ma che macchina sarà matta che bella che è a mi i sedili così che è bellissimo cioè raga ma io posso andare ah. anche con questo caso a riga Quando erano ancora da uomo. Guarda quelle K lì con la livrea, quell'accord station wagon. alla Toyota Starlet. Guarda che Guarda, È arrivato il momento di entrare in pista e guardare questi ragazzi che vanno fortissimo. E andiamo nella. a vederli, dai! Senti che caldo! Si muore. Senti che caldo! Devi fare tu per ovvi motivi. Per ovvi motivi, devo fare io. Ma sì, era così, vai! Mi sto cagando addosso! Niente, stiamo dentro al ring con una micro cabrio targata inglese automatica e queste sono le macchine che ci stanno a voi. È inutile che la becci con l'R8, so è un R8. Questo sarà il giro del Nürburgring più lungo di sempre. Bosch, Bosch. Gioco a bridge. Prima curva pericolosa del ring, invece le altre più tranquillo. È sempre il Nürburgring, amenò, no, no, eh. Sì, vabbè, ormai noi proprio a punto. Ma dai! <ride> Mamma mia! Mi devo far passare che voglio andare sulla strada. Il ring è finito, ragazzuoli. Che dici Le? Come è andata? È bene perché sono andato piano. <ride> non ti sei stressato? Non mi sono stressato, infatti, ho fatto il classico pas la passeggiata, da passeggiata eh, con le macchine che ci sprecciavano a un metro a 230 sì, all'ora. Sì, Però vabbè, quelli sì, sì. è, è spagnolo, eh, <ride> sì. la gente ci fa le foto e i selfie. Questo è spagnolo, eh! Siamo tornati a Roma! Roma, Roma di burtina! Non con la macchina, ma siamo tornati a Roma! l'obiettivo era. No, la macchina arriva tra qualche giorno, dai. Dai, dai, tra qualche giorno arriva a posto, dai! È un parcheggio, facciamo due sgommate, E In retromarcia! Sì, auto, perché voglio dire, questa non è un'auto che uno normalmente aspira a comprare, no! Ma! Se noi gliela raccontiamo nel modo giusto e facciamo capire quali sono i pregi, più che i difetti, perché i difetti si vedono da soli. Domani si... ci sarà un'invasione di Migra Cabrio in Italia Ma sarebbe bellissima La sì, macchina quando c'entri al ring ti resta nel cuore Ma io lo dico anche della mia di Migra, È brutta Cioè la migra è un'auto brutta Le Deve piacere Nozioni tecniche per favore della vettura, grazie Doppio albero a cam Cambio automatico CVT a variazione variabile etto elettrico Motore Motore GG13, 1300, doppio albero a campo, 4 iniettori, 4 cilindri, trazione, anteriore, parabrezza, brutto, de vetro, interni, Osceni, tasche degli sportelli, insufficenti, seduta estremamente comoda, gradevole, morbida, ha un colore tipico, amaranto, colore di lancio della migra, che poi questo colore spicca. Questo colore è bellissimo Cherry red Che gli vuoi dire? Niente, mi piace da impazzire eh. Più la guido, più mi piace Vedi come chiude bene le curve Con il suo passo corto Se vogliamo andare sui tecnicismi è dotata di antirollio anteriore e posteriore Che non era standard su un'auto utilitaria di quell'età È stata una macchina venduta davvero moltissimo in tutto il mondo Auto dell'anno 1993, il mio anno Auto con cui ho imparato a guidare Peso della vettura 820 kg Stato dei capelli di Matteo Pessimo Vabbè ma... <ride> Sai che ti dico, visto che è una cabrio io voglio far volare il i miei capello capelli. al vai Aspetta. aspetta. Ok, ti come suona. Tu sì, la benzina non la paghi? Io che non, non ce la faccio. Non. È un momento di Basta, adrenalina pura. Dio DS. <ride> <ride> Vedi adesso è elaborato che stava faticando No, io ho dato il gas io Ah, io ho dato il gas io Non è elaborato un cazzo Matteo, su queste strade porta Lotus Porsche <ride> Aio ah, 86 <ride> Grazie di essere stati incollati fino a fine video, lasciate un commento, un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo vlog delle migliori e peggiori auto del mondo. Ciao!